Buongiorno, sono Federico Novaro, dirigo il, un sito che si chiama come me, federiconovaro.eu, dove insieme a molte autrici e autori facciamo critica editoriale, cioè scriviamo e ragioniamo di libri, naturalmente dal punto di vista testuale, ma anche molto dal punto di vista materiale. Questo è il secondo video di una serie breve, estiva, di prove, e che poi proseguiranno, spero, nell'autunno in modo più strutturato e cadenzato. Eh, grazie intanto per i commenti che mi avete lasciato su Facebook, nei quali dite soprattutto due cose. Uno, che dovrei essere meno agitato. Non so se sono capace di essere meno agitato. Eh, ci proverò. La seconda è che mi avete detto che faccio pochi esempi. In effetti nel primo video facevo un esempio solo. Allora questo video qui sarà un video tutto di esempi. Eh, mi rallaccio però al video precedente, dove parlavo di questo libro qua. E parlavo all'interno di un discorso sulle copertine belle e le copertine brutte. E mh, quello che dicevo è che ci sono copertine eh, che possono essere brutte, eh, che però, in qualche modo, essendo efficaci, sono copertine belle, cioè riuscite. Eh, questo è un esempio un po' al limite, nel qua, eh, perché ehm, in questa collana I Darling di Fabio Editoi, l'editore metteva in copertina non tanto qualcosa che alludesse a un contenuto che chi legge eh, troverà eh, nel testo, che è l'operazione che generalmente si fa quando si costruisce una copertina, Uh, bensì metteva in copertina direttamente il pubblico al quale l'editore si rivolgeva. Uh, sappiamo che Cime tempestose è un libro che parla di nebbie, brughiere ed eriche, oltre a molte umane vicende. Uh, nulla di questa copertina ci fa presagire quello. Um, questa copertina è simile Uh, Alle copertine che uh, il target individuato da fabbri, cioè le lettrici, anzi le non lettrici, uh, troveranno uh, in edicola. Questo è un libro distribuito in edicola. E riviste, cioè, che all'epoca, uh, come tuttora, fanno della loro missione uh, la costruzione di un modello. Uh, io adesso l'ho messo qua sotto e l'ho già perso, vedete che non so fare i video. Uh, per farvi vedere un esempio di una copertina che poteva essere accanto a quella, questa è una rivista che si chiama Cherie Moda o Cherie Moda, non saprei come pronunciarlo, e in effetti siamo molto vicini. Uh, questa propone un modello di uh, lettrice, questo propone un modello di lettrice. Qui dentro c'è una coerenza, qui no, la coerenza però e uh, con il rispecchiamento. Ora, rispecchiamento con chi, uh, vedendo questo libro, dice «Ah, ma è così che voglio essere, questo è il libro che voglio leggere, questo è il libro che voglio avere in mano quando mi vedranno leggere». Perché io sono così. Uh, questo però non è un, una cosa così rara. Se questo è un caso in qualche modo estremo, perché è totalmente slegato dal contenuto del testo, in realtà noi potremmo guardare tutti i libri eh, immaginando intorno al libro il fantasma del lettore o della lettrice che la casa lettrice si è immaginata. Eh, comincio subito con gli esempi. Gli esempi di oggi sono tutti di libri di una stessa autrice, che è Virginia Woolf. Allora, cominciamo da questo. Prima edizione di Mrs. Dalloway in Italia nel 1946, Mondadori, traduzione di Scalero che poi Mondadori proporrà eh, negli anni a seguire. Libro solido, rilegato, grande, impaginato molto eh, ampio, leggibile, spaziato. Libro illustrato, ci sono otto eh, illustrazioni fuori testo, adesso non ne trovo neanche una forse potevo mettermi un segno, ecco una. Ehm, nessun apparato introduttivo, niente. La collana, il ponte, è una collana che propone, sottotitolo della collana, i più grandi narratori italiani e stranieri. Vi leggo l'incipi della presentazione della collana, perché sicuramente c'entra con il nostro esempio, ma in ogni caso è bellissimo molto significativo dell'epoca e di come cambiano le cose il ponte è centro al quale convergono e dal quale si diramano le vene pulsanti della vita collettiva è elemento costruttivo di un'architettura e congiunzione di due tronchi per uguale continuo cammino a questo compito di asse e di perno ideologico tra lo spirito italiano e le più alte produzioni letterarie del mondo intero si volge questa collezione nel raccoglie le maggiori opere dei più grandi narratori italiani e stranieri contemporanei. È appena finita la guerra. Virginia uh, Woolf, anche se il libro è uscito vent'anni prima e lei è ormai morta, è una contemporanea. Uh, chi immaginate attorno a questo libro? Che vestiti immaginate? In che posizione sta leggendo? In poltrona. Probabilmente in poltrona. Questo è un libro letto, comprato per il piacere le della lettura, per il piacere di essere di nuovo in connessione con il mondo, dopo la guerra. È un libro, per l'epoca, molto lussuoso. Eh, non si rivolge a uno studioso, non si rivolge a uno studente, si rivolge probabilmente a un pubblico femminile, colto, che ha agio di mezzi e di tempi. Lo vediamo da... come è fatto il libro? Non da altro. Quando, 40 anni dopo, Mondadori, in ennesima pubblicazione, ripubblica la Mrs. Dalloway, fa, per esempio, questa edizione qua. Edizione economica. Virginia Woolf è ormai entrata nell'empireo della letteratura europea e mondiale. Ci sono molti apparati, una trentina di pagine. Viene riprodotta la copertina dell'edizione originale della Hogarth Press. La collana si chiama Biblioteca ed è, se non sbaglio, la seconda uscita. Questo è un libro per un pubblico molto più vasto, dai che spenderà meno per questo è un libro non fatto per durare è un libro di consumo facile l'impaginato è molto più faticoso anche da leggere ma è un libro che viene proposto a un pubblico già colto che già sa che è virginia Woolf, eh, e che probabilmente lo vuole rileggere o Uh, vuole ampliare la sua conoscenza di Wolff. Uh, questo è un libro che potrà essere letto da studenti e da studiosi, maschi e femmine naturalmente, mi perdonerete, uh, che ha voglia non solo di leggere della buona letteratura mondiale, come a, quando è uscita nella prima edizione, ma di leggere il libro di una scrittrice affermata, entrata nell'Impireo, come dicevo prima, e della quale si vuole sapere di più. È un pubblico molto più vasto, è un pubblico più differenziato, eh, ed è un pubblico che non leggerà in poltrona. Lo leggerà a letto, lo leggerà in treno, lo leggerà a scuola, lo leggerà sui banchi, sull'esdraio, un po' ovunque, perché è un libro attascabile. Ma è un altro questo e un altro pubblico da questo. Eh, pubblico immaginato, diciamo. Naturalmente poi non abbiamo la minima idea. Eh, facciamo un esempio an ancora diverso. Sempre Virginia Woolf, questa volta Due Saggi. Scusate, due libri saggi. Il primo è questo. Oh. Guardate la gerarchia delle informazioni sulla copertina. Intanto non c'è illustrazione. Oh, uh, illustrazione. Oh, uh, non è per studiosi. Il titolo della collana è grande, quasi come l'autrice. Anzi, è più grande. Il titolo del libro, il titolo dell'editore. Questo è un libro che si rivolge a persone che conoscono l'editore, che credono nel progetto dell'editore, che non leggono per piacere, seduti mollemente in poltrona, con un vestito fatto da una sarta. No. Questo è un pubblico che legge, attivo, che non si perde in fronzoli. Sono tutti fantasmi di editori, naturalmente, ma che vengono descritti dalla copertina. Lo ste un esempio di sempre di saggio e Virginia Woolf simile per certi versi è questo, una collana bellissima di Bollati Berenghieri prima che fosse comprata da James e che distruggesse tutto si chiamava Incipit guardate dov'è il nome dell'autrice qua il titolo del libro, piccolissimo enorme citazione editore, nome della collana chi legge questo libro, di nuovo, non sarà in poltrona, sarà uno studioso, ma è una persona che già sa, che di nuovo crede nel progetto dell'editore, quindi è una persona colta, è una persona raffinata. Questo progetto grafico, adesso ho i occhiali giusti o sbagliati, non lo so, è bellissimo, di Annalisa Gatto. Purtroppo ci sono state poche uscite. Ehm, è un pubblico moderno, che legge un'autrice già storicizzata, della quale vuole sapere un piccolo particolare del suo pensiero. Questo. Guardiamo cosa accade, di nuovo, invece, su due libri di narrativa di Virginia Woolf. Come una piccola variazione può descrivere un lettore, in questo caso di nuovo probabilmente una lettrice, diverso. Questo Alfaro, Al Faro, traduzione di Fusini, che è uscita in varie edizioni. Ritratto di Virginia Woolf. È una fotografia di Giselle Freund, se so pronunciare bene. La fotografia è una piccola sezione del... Um, scusate, l'illustrazione in copertina, una piccola sezione della fotografia, che mantiene però l'inclinazione originale. Si crea... la collana si chiama assonanza, e si crea un dialogo, fa la parte del, del uh, titolo con, con, i, con le informazioni sul testo e la fotografia. Uh, la, lo sguardo di Virginia Woolf, uh, con questa testa leggermente inclinata, gli occhi arquati, ammantano il testo di un che di malinconico, ma anche di dubitativo, di scettico. Uh, come se noi che leggiamo questo libro uh, non ci prendessimo veramente sul serio come se potessimo di nuovo avere un rispecchiamento con questo tipo di sguardo guardate cosa è scritto qua non è scritto traduzione di è scritto Virginia Woolf al faro nella traduzione di immediatamente si crea una distanza noi sappiamo che questo libro è stato tradotto ma è una possibile versione ce ne sono molte altre di nuovo c'è una qualche corrispondenza fra noi è quello che la copertina eh, cerca di costruire. Ultimo esempio è questo. Lo penso, lo penso, lo penso, lo penso, l'ho perso, Non voglio interrompermi. Lo penso. Oddio. Non smetto il video, non fate troppe prove. Eccolo qua. Ok. La fotografia è la stessa. Guardate. Ma la Tartaruga, una ventina d'anni prima, prende la fotografia di Giselle Freund, modifica l'inclinazione, la scontorna e la rende un'icona. Mm? Guardate, la con soltanto una leggera inclinazione, come completamente cambia l'espressione di Virginia Woolf e cambia il libro. Questo... Le donne e la scrittura, Virginia Woolf, è un libro destinato a chi pensa che Virginia Woolf sia un'icona del pensiero femminista, del pensiero sulla scrittura e sulle donne. Ma un'icona non può essere dubbiosa, scettica, in qualche modo lontana dal mondo, in qualche modo dubitante. Deve essere fiera, forte, dritta, Ultimo esempio di oggi, sempre Virginia Woolf. Altro libro rilegato, molto grande, più grande ancora della prima edizione di Mrs. Dalloway. Tutto sveluccicante. Un ritratto che allude a Virginia Woolf, perché riprende una sua fotografia, ma devi essere già molto a conoscenza dell'iconografia di Virginia Woolf per riconoscerlo. Il nome si intravede la domanda è chi legge questo libro lo legge la stessa persona che lo leggeva in poltona qua o qualcun altro perché le caratteristiche sono abbastanza simili ma questo molto anche lei in qualche modo bellissimo è bellissimo cato tecnicamente fantastico tradisce in qualche modo il contenuto del libro, che è una scelta di lettere, Audi ha pubblicato, non ha ancora finito mai, tutte le lettere, questa è una scelta di lettere con un titolo arbitrario. Eh, questo non ci racconta tanto chi sarà a leggere questo libro, ci racconta chi lo regalerà. Questo è un libro da regalare, è un libro belluccica, c'è l'oro, raffinato, colto, grande, comodo, figo, cosa ci descrive questo. Ecco qua, ho finito, non so se sono riuscito a fare un discorso perfettamente coerente, so che il video è molto lungo, ne chiedo scusa. Eh, è una prova, credo sia la 74esima prova che faccio oggi, è quella definitiva. Fatemi dei commenti perché è grazie ai commenti che riuscirò forse quest'autunno a fare dei video più decenti. Vi ringrazio, a presto, faccio click proprio da Youtube molto, come si dice, principiante.